Dà un buon consiglio, ricordate sempre che la Bibbia è la nostra regola di vita Amen. e quando Dio ti dà un consiglio è per il tuo bene, mai per il tuo male. Amen. Amen. Amen. Quindi, se vuoi vivere una vita benedetta, ascolta i consigli di Dio. La Bibbia dice così: date, e vi sarà dato Amen. una buona misura pigiata. Scossa e traboccante, vi sarà versata in seno perché? Con la misura con cui misurate, sì. sarà altresì misurato a voi, a me. con la misura con la quale noi misuriamo, ci sarà misurato da Dio, ovviamente. Dio funziona così non funziona nella maniera nostra, funziona nella maniera sua nella misura in cui tu ti comporti con Dio o al posto in cui metti Dio in quella misura Dio si comporta con te o ti mette nel tuo posto e c'è un principio biblico nella parola di Dio che è proprio basilare, fondamentale per poter ricevere la manifestazione delle promesse di Dio della benedizione di Dio perché ricordatevi sempre che la presenza di Dio è diversa dalla benedizione di Dio amen, amen. tu puoi stare in un luogo dove Dio è presente come nella nostra chiesa o come in tanti altri luoghi sentire la presenza di Dio però non essere benedetto da Dio o puoi stare in un luogo dove Dio non si sente ma ricevere la benedizione di Dio perché la benedizione è una cosa e la presenza è un'altra quindi vogliamo vedere uno dei principi più importanti per poter ricevere la benedizione di Dio, che sarebbe la manifestazione delle promesse di Dio. Sì. Per questo vogliamo parlare della primizia e di quello che gli ebrei festeggiano come la festa delle primizie. La festa delle primizie in ebraico è chiamata Yom Abikurim. Yom Abikurim. Abicuri, sicuramente non ve lo ricorderete, però è buono saperlo o se potete scriverlo Ion Abicurio, che è una, la festa più importante per il popolo ebraico dopo la Pasqua. In realtà è molto collegata anche alla Pasqua, come vedremo poi mercoledì prossimo, quando avremo la Santa Cena e parleremo del fatto che Gesù è una primizia. C'è un legame molto importante tra la Pasqua è la festa delle primizie. però la festa delle primizie era la festa più importante della Bibbia dopo la Pasqua, era più menzionata dopo la Pasqua e la parola primizia deriva dall'ebraico Bekor e dall'ebraico Reshit cioè il pastore oggi ci sta insegnando l'ebraico per parlare di una festa ebraica è giusto che ne parliamo in ebraico che significano la radice della parola benizia, queste due parole ebraiche? Che significato hanno? Significa testa, significa quello che viene prima, significa la maggior parte, significa anche la promessa che sta per venire e significa anche il primo oggetto. Quindi questa parola che noi traduciamo e chiamiamo come primizia deriva da due parole ebraiche e significa sostanzialmente testa, principio, quello che viene prima, la maggior parte, primogenito e anche la promessa che sta per venire. C'è un legame sempre quando tu parlerai di primizia fra il principio, fra la testa e quello che verrà dopo. Questo è molto importante, perché succedeva nei tempi antichi, quando si faceva la raccolta del grano, gli ebrei avevano un preparativo molto scrupoloso, cioè quando avevano un campo, ogni famiglia che curava quel campo era attenta ai primi germogli che uscivano dalla pianta. Quando uscivano i primi germogli andavano lì e li identificavano, con un filo porpora con un filo rosso perché quella era la primizia dedicata a Dio, mettevano i fili intorno a questi rami che stavano portando i primi frutti affinché loro li potessero individuare e distinguere da quelli che venivano dopo e quando maturavano questi cereali quando maturava il grano quando maturavano questi frutti loro la primizia la portavano assumo sacerdote del tempio secondo quel modello che Dio dà nella parola di Dio me? cosa succedeva? che il sacerdote accettava questa offerta la presentava davanti a Dio e Dio benediceva il racconto benediceva praticamente la famiglia benediceva la casa e quindi le persone dopo aver portato la primizia erano libere di poter consumare il raccolto le persone non consumavano prima il raccolto se non avevano dato la punizia a Dio questo rappresentava un onore dato a Dio rappresentava di mettere Dio al primo posto è come quando voi siete a tavola con tante persone, però se manca l'ospite importante nessuno mangia siete mai arrivati prima di chi ad un banchetto di nozze? sicuramente sì, perché voi arrivate là e gli sposi stanno ancora a fare le foto, però finché non arrivano gli sposi, il buffet non si apre, e quindi si fa l'una e la magia inizia a brontolare, le due, a Napoli le tre, le quattro, perché gli sposi magari sono andati chissà dove a fare le foto, e i cristiani iniziano ad intercedere davanti al trono di Dio, signore falli venire presto perché poi abbiamo fatto una Fai spazio, non mi fai trovare traffico perché già sono le quattro qua. Mi è capitato? Sì. Però finché non arrivano gli ospiti principali di quel banchetto, non si può mangiare. Perché bisogna onorare gli sposi. E il popolo ebraico onorava attraverso la primizia Dio. Perché diceva la prima parte, la maggior parte, la parte migliore, la parte di qualità, la parte più costosa deve essere per Dio e quando loro adoravano Dio in questa maniera Dio gli concedeva di poter utilizzare e di beneficiare del resto del racconto quando tu onori Dio nella tua vita allora Dio onorerà la tua vita e vedrai che tutto quello che tu fai nella tua vita potrai goderne il frutto del tuo lavoro della tua casa, della tua famiglia dei tuoi figli questo è il principio della benedizione Amen. Amen. metti Dio al primo posto nella tua vita e la benedizione di Dio sarà sopra la tua vita Amen. è da notare in Esodo capitolo 13 dal verso 11 al verso 13 l'istruzione che Mosè diede al popolo di Israele quando l'Eterno ti avrà fatto entrare nel paese dei Cananei come giuro a te e ai tuoi padri e te lo avrà dato Consagrerai all'Eterno tutti quelli che aprono il grembo e ogni primo parto del bestiame che ti appartiene. I maschi apparterranno all'Eterno, ma riscatterai ogni primo parto dell'asino con un agnello. Se però non lo vuoi riscattare, gli spezzerai il collo, così lo riscatterai. Così riscarterai ogni primogenito dell'uomo tra i tuoi figli. Dovremmo leggere anche Esodo 22 29. Dice: Non indugerai ad offrirmi il tributo del tuo racconto e di ciò che cola dai tuoi settori. Mi darai il primogenito dei tuoi figli. Quindi, questo era un comandamento che Dio dava. Quando il popolo stava per intraprendere una nuova cosa, stava per entrare in una nuova terra conquistata, quando il popolo stava affrontando qualsiasi cosa nuova nella, nella propria vita, come ad esempio il parto di una mucca, di un agnello, il primo figlio di quella mucca, il primo figlio di quell'agnello era per Dio. In base a quello che aveva stabilito il sacerdote, andava portato al tempio di Dio, per onorare Dio. E questo fece sì che le mucche fruttificavano di più fece sì che gli agnelli si moltiplicarono di più dei vicini che erano intorno loro perché? perché se tu mori Dio Dio ti benedirà amè? la dirittura diceva la parola di Dio dice se tu non vuoi dare la benizia spezzati il collo. perché è una maledizione non poter dare la tua benizia al Signore non potrai vedere bene di quel frutto di quella bucca amè? anche durante il tempo di Nemia, che c'era un tempo di carestia, di guerra, di difficoltà, di problemi, perché loro stavano ricostruendo la loro città, si impegnavano comunque a portare le primizie nella casa dell'Eterno. Nemia 10, 35-37 dice così. Ci impegniamo pure a portare ogni anno nella casa dell'Eterno le primizie del nostro suolo e le primizie di tutti i frutti di ogni albero, e i primogeniti dei nostri figli e del nostro bestiame, come sta scritto nella legge, e i primogeniti delle nostre mandrie e delle nostre regge, per presentarli nella casa del nostro Dio ai sacerdoti, che prestano servizio nella casa di Dio, Amen. del nostro Dio. Inoltre ci impegniamo a portare i sacerdoti, nelle camere della casa del nostro Dio le primizie della nostra pasta le nostre offerte i frutti di ogni albero del mosto, dell'oro e ai viti la decima del nostro suolo, i leviti stessi prelevarono le decime in tutte le città dove noi lavoravamo A me. questo anche per dire che le decime hanno un significato diverso dalla primizia ricordatevi sempre che l'area finanziaria funziona in tre ambiti le nostre decime esprimono la nostra obbedienza a Dio le nostre offerte esprimono il cuore che tu hai in Dio perché l'offerta deve partire dal tuo cuore non ti è imposta le primizie esprimono l'onore che tu stai dando a Dio ve lo di nuovo le offerte esprimono il tuo cuore perché dice la Bibbia ognuno offra come ha nel cuore tu puoi offrire tanto puoi offrire poco quello esprime il tuo cuore per Dio la decima esprime invece la tua obbedienza perché Dio dice che tu devi dare al Signore la decima di tutto quello che produce il tuo capo le tue reggi, quali sono i tuoi stipendi le tue entrate quindi quando tu dai quello stai obbedendo a Dio se non dai la decima non stai obbedendo a Dio ma la primizia è qualcosa che esprime il tuo onore per Dio Amen. perché tu stai dando qualcosa prima a Dio Amen. il meglio lo stai dando a Dio la maggior parte lo stai dando a Dio stai pensando prima a Dio e dopo a te stesso Amen. quello esprime l'onore che tu dai a Dio è importante anche sapere che le dimizie venivano offerte durante tutto l'anno ogni volta che una nuova vacca partoriva si offriva una primizia al Signore ogni volta che arrivava un nuovo lavoro una nuova benedizione si offriva la primizia al Signore durante il mese della festa delle primizie ovviamente capitava che tutte le primizie si concentravano insieme perché il popolo di Israele era un popolo agricoltore era un popolo di agricoltori e quindi quando c'era la raccolta di tutti i campi veniva fatta questa festa delle primizie perché venivano presentate tutte quante insieme, però durante il corso dell'anno, ogni volta che un ebreo ancora oggi riceve una benedizione, offre la propria primizia al Signore. Amen. Come possiamo vedere la primizia oggi? Perché, ovviamente, oggi noi non sacrifichiamo più gli alieni, le pecore, i buoi. Eh, neanche ci è chiesto che dobbiamo sacrificare, eh, riscattare i nostri figli Gesù ha pagato attraverso la morte la risurrezione per ognuno di noi e ci ha dato una nuova alleanza che è fondata su migliori promesse però la parola di Dio dice anche che Gesù non è venuto ad abolire la legge, ma è venuto a portarla a compimento. sulla croce lui ha portato le maledizioni della legge che le benedizioni nell'osservare quello che Dio ha detto sono ancora valide. se tu ami il tuo prossimo Dio ti benedice, se tu onori i tuoi genitori quella benedizione che avrai lunga vita è valida ancora oggi, quello che non sono più valide sono le maledizioni perché Cristo le ha portate sulla croce, ma le benedizioni valgono ancora oggi per te, quindi quando tu trovi una promessa di Dio del Vecchio Testamento, quella promessa la avete ancora oggi. Amen. Quindi Dio ancora oggi considera i primi frutti come sacri, dedicati a Lui. E oggi non abbiamo più frutti di campagna, almeno per chi non fa la campagna o qualche altra cosa. Però abbiamo comunque cose importanti, cose principali e abbiamo anche noi il desiderio che Dio ci possa benedire ci possa onorare per questo vogliamo quando sarà domenica prossima raccogliere un'offerta di primizia perché siamo all'inizio dell'anno e quindi vogliamo raccogliere la nostra primizia al Signore la primizia è molto importante perché determina la nostra posizione davanti a Dio dicevamo che Dio onora coloro che non orano vogliamo leggere 1 primo Samuele 2.30 di Salva, ma ora l'Eterno dice, lungi da me tal cosa, poiché io onoro coloro che mi onorano, ma quelli che mi disprezzano saranno pure disprezzati, A me? come ragiona Dio? Lo dicevamo prima, nella misura in cui tu ti comporti con Dio, in quella misura Dio si comporta con te, nella misura in cui tu onori Dio, in quella stessa misura Dio onora te. Amen. Amen. Per questo è molto importante la primizia, perché la primizia ci riposiziona davanti a Dio. Se noi onoriamo Dio, mettiamo Dio al primo posto in ogni area della nostra vita, allora noi andremo davanti al trono di Dio. Ecco perché tanti pregano, pregano, pregano, ma non ricevono risposta alle preghiere, perché stanno trattando Dio all'ultimo posto. Parlavamo prima di un matrimonio, cosa succede quando qualcuno si sposa? Mesi, con mesi di anticipo viene a casa e ti portano una cartolina, no? la, la, la lettera d'invito, la partecipazione, i fratelli già sono esperti, ti portano la partecipazione con tre o quattro mesi prima perché? perché ovviamente tu ti devi preparare, è un banchetto importante, però immagina cosa succede se mentre stanno festeggiando il banchetto, ti arriva la telefonata di due persone che si sono sposate. Nicola Pasquale, come stai? Ah beh, tutto lo sai che oggi mi sono sposato, sto già primo, perché non vieni al banchetto di nozze? Come la prenderesti voi? Come la Dici probabilmente non c'è stato nessuno, c'è la stata vuota. Eh. Non lo so. Vi sentireste onorati di essere invitati ad un banchetto di nozze in questa maniera? No. no, no certo. Ma se vengono gli sposi, vengono a casa e vi vengono a invitare, magari prendono una giornata di festa sul loro posto di lavoro per venirvi ad invitare, voi vi sentite onorati, perché sentite che gli sposi vogliono che voi partecipate a quel banchetto. È la stessa cosa con Dio se tu ti privi di qualcosa per Dio se stai onorando Dio mettendolo al primo posto Dio si sente onorato da te e ti considera in maniera differente perché lui onora coloro che lo onorano, però disprezza quelli che lo disprezzano e molti credenti con la bocca onorano Dio ma con i fatti lo disprezzano e quelle persone che disprezzano Dio con il loro comportamento saranno disprezzate da Dio onora a Dio, Proverbi 3, 9. Odora l'Eterno con le tue intercessioni, le tue preghiere, la tua presenza in chiesa, dice così. No, non dice così. Odora l'Eterno camminando a piedi da Napoli fino a Roma. No, non dice così. Odora l'Eterno girando intorno ad un pilastro dalla zona di Pari per tre ore. No, non dice così dice la Bibbia, come si onora il Signore. Come? Ma ah, sapete leggere? Questo passo della Bibbia lo strappiamo, lo buttiamo. Diceva una volta il mio vecchio pastore diceva una frase che mi è sempre piaciuta e mi è rimasta particolarmente impressa nel cuore. Dice quando le persone si convertono la prima cosa che si deve convertire è il portafoglio. <ride> Perché sembra che qua in Italia teniamo i cani i Rottweiler, i Doberman e tutti questi cani feroci attaccati fino al portafoglio. Quando si tratta di cacciare un euro in Italia è un problema soprattutto per Dio se dobbiamo andare a mangiare la pizza il sabato sera andiamo al ristorante no, la pizza a casa non è un ristorante, va in pizzeria se dobbiamo comprare un vestito per noi il miglior vestito perché devo essere bella soprattutto le ragazze e Dio? Eh, è che Dio con la misura con la quale tu stai trattando oh Dio in quella misura tu tratti. Perché ricordatevi che Dio ci ha dato una promessa. Noi siamo stati disegnati per essere avanti a tutti. Leggiamolo Deuteronomio 28,13, che ti dice anche perché tante volte questa cosa non succede. L'Eterno ti farà essere la testa. Dio lo insieme a me, La testa. La testa. Guardi il fratello che sta a fianco tuo e dici Dio ti vuole fare essere la testa. Dio ti la testa. Che significa la testa? Essere il primo, la parte più importante, essere la primizia. È la radice della scelta. Ti vuole far essere la testa e non la coda. stare sempre in alto e mai in basso. Amen. È così. Però che dici dopo? Se obedisce il comandamento. Ah, ecco, ci sta un segno. Sì. Ricordatevi c'è sempre un sé Se obbedisci ai comandamenti dell'Eterno, il tuo Dio, che oggi ti prescrivo perché gli osservi e li metti in pratica. Quindi questa benedizione del Vecchio Testamento è valida. Dio onora la sua parola se tu onori Dio. Come si onora Dio? Con le? Con le primizie E con le bene. bene. Due più due, quando fa? Quattro se voi trovate persone che sono la coda qual è il problema? che non pregano, che non leggono la Bibbia che non fanno di giù per preghiera no? è come non lo discono che cosa? che non lo onorano con i proprie premi e con le proprie primizie diceva una volta una, una persona diceva perché tu dici che Dio è molto logico diceva sì perché Dio il suo parlare, sì e per Dio 2 più 2 fa 4. Sì. Dio dice se tu osservi la parola io ti benedico. Sì. Quindi se tu non sei benedetto qualche problema ci sta. scava, forse non lo stai onorando come Dio meriterebbe. Perché la Bibbia dice che se tu lo onori, lui ti onora, ti farà essere testa e non la coda, sarai in alto e non in basso. Si obbedisce ai comandamenti dell'Eterno. La promessa è per te questa mattina questa settimana le promesse di Dio sono per noi questo è l'anno della vittoria ammè? Ammè. ma dobbiamo imparare a domandare Dio prima di ogni altra cosa ammè. Ammè? Ammè. perché sapete come funziona la raccolta una cosa che stavo leggendo mi ha particolarmente impressionato leggiamo Michea capitolo 7 verso 1 del guai a me perché sono come quelli che raccolgono frutti estivi quelli che racimolano l'uva dell'annata non c'è alcun grappolo da mangiare la mia anima desidera un fico primaticcio in realtà sarebbe la primizia di un fico la primizia di una pianta di fico che sta dicendo qua? vi spiego una cosa rigola? Molto interessante. Quando si fa la raccolta dell'uva, per esempio, la raccolta è divisa in tre parti. La prima parte è la primizia, sono i primi frutti, i frutti migliori, quelli più belli. Sono quelli che quando vendete al supermercato costano di più. Se dati da qualche parte quando stava iniziando la stagione e trovate delle mele, dicono: questa è la primizia. Mm. Faranno bene. Sì. Sono i primi frutti usciti, i migliori, i più costosi della stagione i primi frutti della stagione, dopo c'era la raccolta, quindi veniva raccolto tutto quello che c'era sull'albero, sulla pianta, però cosa succedeva? Che rimanevano dei piccoli germogli che l'agricoltore non prendeva perché erano troppo piccoli, col passare del tempo questi piccoli germogli crescevano di nuovo, allora dopo un po' di giorni si ripassava per la terza volta e si faceva quello che si chiama la racimolatura, cioè si picchiava lo scatto, tutto quello che rimaneva, che erano quelli più piccoli, i sfortunati, piccoli fortunativi, fatti parare, no? E si raccoglieva la racimonatura. E ognuno aveva una collocazione o un prezzo. Vi ricordate Gesù, questo passo profetizza di Gesù? vi ricordate quando Gesù esce fuori da Gerusalemme e c'è un fico? che succede? lo maledice. e perché lo Non portava maledisce lui cerca un frutto però dice la che non era la stagione dei fichi era finita la stagione cioè già era passata la raccolta delle primizie già era passata la raccolta normale già era passata pure la racimolatura però lui voleva un frutto primizio e quel frutto non c'era che cosa succede? Che quel figo viene maledetto. Sapete, molte persone come si comportano con così: sono a casa, c'è un tavolo. Moglie e marito, la moglie parla vicino al marito. Marito mio, hai visto questo tavolo? È vecchio, è brutto, lo teniamo da un sacco di anni. C ha tre piedi che reggono. Un piede un po' rotto, sta così. Perché non ce ne compriamo uno nuovo? Sai, che facciamo? Questo ormai non ci serve più, ma lo portiamo in chiesa e mi è mai capitato di sentire persone che ragionano così oppure tante persone la chiesa ha bisogno di un armadio la chiesa ha bisogno di un divano ma se che facciamo? tenemi più divano di chi? qua nel deposito, nel non serve, vieni rivolver, polvere ma se ne voglio portare la chiesa che cosa stanno offrendo per le persone? Lo la racimolatura lo scarto le cose che non sono buone più a niente vengono date per il Signore quando invece a me colpì il modo di ragionare di alcuni fratelli quando sono stati in Venezuela. Diceva questa sorella, diceva la Chiesa ha bisogno, non mi ricordo adesso che cos'era, se era un tavolo, una cosa. Io andrò nel negozio, comprerò il più bel tavolo nuovo, quello che costa di più, perché è un'offerta per il mio Dio. Questa è la penizia. Questa è la mentalità di persone che onorano Dio che non danno a Dio un loro scatto. Ah, ho queste cose a casa che non mi servono, vai con le porto in chiesa. Un giorno Davide disse una cosa, io non offrirò niente a Dio che non mi costi. Se vi ricordate la storia, c'era una peste in circolo e Davide andò in un posto dove c'era l'angelo dell'Eterno con la spada in mano e disse io voglio offrire un'offerta al Signore. Il proprietario del campo disse non ti preoccupare, Davide, ti regalo tutto io. Non ti costerà niente fare questa offerta al Signore. Ma Davide rispose, io non offrirò niente che non mi costi al Signore. Io te la pagherò e te la pagherò pure più di quello che vale. Perché per me è un'offerta primizia per il mio Dio. Stai capendo come deve essere il modo di ragionare per donare Dio. Se metti Dio al primo posto, si vedranno le tue azioni e dice la Bibbia che Davide era l'uomo dal cuore secondo Dio Davide metteva Dio al primo posto e Dio ha messo Davide al primo posto lo ha posto come la testa sapete lui era l'ultimo della famiglia quando fecero il pranzo con Samuele allora il padre ci teneva a far presentare tutti i figli c'era il primo bello, alto il secondo un poco più va sotto però era sempre bello e forte il terzo ancora un po' più basso così poi l'ultimo bruttarello sarà stato e Samuele mi ma salve il Davide lo teniamo là insieme alle pecore lo scatto canta sempre al Signore c'ha sempre la testa fra le nuvole non pensa a farsi un futuro pensa soltanto ad adorare il suo Dio sta là e Dio che fece? lo portò da essere lo scatto della famiglia ad essere il re di Israele perché Davide mentre stava lì con le pecore stava adorando e adorando Dio perché nella vita di Davide nel cuore di Davide Dio veniva al primo posto Davide sicuramente offriva l'inizio dei suoi neri al Signore e Dio lo prese e lo portò al primo posto posso segando tu a Dio nella tua vita basta che vedi il posto che tu hai davanti a Dio e ti conto di Dio come ti sta posizionando perché nella misura con la quale noi misuriamo nei confronti di Dio con la stessa misura Dio ci misura 2 più due fa quattro fratelli se tu preghi non arrivo risposte perché Dio ha parlato e tu non hai ascoltato Saul era un uomo scelto da Dio però che cosa fece? si è andato a fare un monumento che disse vicino a Samuele? onorami davanti agli uomini non si preoccupava di Dio non mi il Dio al primo posto Dio ti dite dei comandi? e lui disse sì però qua le persone stanno, hanno fame se vedono che uccido tutte queste regole non sa che facciamo? facciamo la truffantina facciamo finta da tre 4 quattro regole il meglio delle pecore ce le teniamo per noi e Dio che fece era la testa e ti prende la cuda i suoi figli furono uno ucciso e l'altro rimane zoppo ricordatevi che il successo della nostra vita è sempre quello che sarà quello che rimarrà quando noi non ci saremo più. Addirittura quando Saulo era morto, mandarono a uccidere altri parenti suoi, perché i carboniti volevano giustizia. Cioè già anche dopo morto il Dio continuava a metterlo alla coda. Lui che prima era stato alla testa. Perché non aveva onorato Dio. Ma Davide che onorava Dio, disprezzato dagli uomini lavava Dio, parlava davanti all'arca del Signore, non se ne importava di quello che pensava la gente, se ne importava prima di quello che pensava il suo Dio, Dio lo posizionò alla testa. State capendo perché è così importante la festa delle benizie. State capendo. Tu vuoi avere una vita benedetta da parte di Dio. Dicevo, la presenza e la benedizione sono diverse. Perché Dio è presente quando due o tre sono riuniti nel suo nome. In chiesa ci mettiamo a pregare e Dio è presente. Ma Dio ti benedirà nella misura nella quale tu onorerai. E si onora Dio? Come? Come si onora Dio? Con e con Quindi stiamo facendo 2 più 2 fa 4. E forse questa mattina state riflettendo come tante cose magari nella nostra vita stanno andando bene o viceversa stanno andando male. Qual è il motivo? Dio non si può ingannare, ricordatevi quello che uno semina si sta raccogliendo male significa che è seminato male però la buona notizia qual è? se oggi inizierai a seminare bene raccoglierai bene amè Amen. Amen. io voglio seminare bene non voglio dare a Dio la racimolatura, quello che mi ha avanzato, lo scatto io darò a Dio la primizia l'esempio biblico più chiaro è quello della prima offerta di primizia in realtà quella di Caino e Abène. E lo vogliamo leggere, Genesi capitolo 4, i versi dal 3 al 7, che ci parlano della prima storia della, della Bibbia. Nessuno oggi sulla faccia della Terra si vorrebbe chiamare Caino. Assolutamente no. Dio era la testa Caino. Caino era il primo genito e diventa dalla coda che succede? ascoltate bene queste parole col passare del tempo ricordatevi bene queste parole col passare del tempo avvenne che Caino fece un'offerta di frutti della terra all'eterno ora bene offerse anche egli dei primogeniti del suo grece e il loro grasso e l'Eterno riguardò Abele e la sua offerta, ma non riguardò Caino e la sua offerta. Così Caino ne fu molto irritato, il suo viso ne fu abbattuto. Allora l'Eterno disse a Caino, perché sei tu irritato? Perché il tuo volto è abbattuto? Se fai bene non sarai tu accettato, ma se fai male il peccato sta spiandoti alla porta e i suoi desideri sono volti a te, ma tu lo devi dominare Carino si arrabbiò era arrabbiato la colpa era di Dio la colpa era di avere suo fratello perché Dio non lo guardava e molti fratelli sono così se la prendono col fratello se la prendono col pastore se la prendono con la chiesa ah c'è un sacco di problemi in casa la colpa è del pastore che non prega per me la colpa è del fratello che non mi viene a trovare la colpa è di quel fratello che mi ha fatto le scarpe che ha fatto questo che mi ha preso la posizione la colpa non è di nessuno, Dio è giusto è quello che noi seminiamo quello raccogliamo. Qual era il problema di Caino? Che aveva fatto Caino? Ritorniamo al primo pezzo: col passare del tempo, de. non è che Caino aveva preso la primizia, la primizia se l'era mangiata, il racconto se l'era mangiato era passato il tempo era rimasta la racimolatura aveva detto, ma che devo fare con questa roba? No ce la porto a Dio. è vero o no? e invece che fece Abene? Abele offrì verso 4 verso 4 per favore? Ora bene offrì anche gli dei del suo grecce e loro Cazzo. prese le pecore, le mise in fila e allora disse la figlia di un uomo da pecora, Nicolina, pecora Nicolina, c'aveva cioè cinque figli, il primo figlio di Nicolina era una bella pecora ciotta ciotta, bianca, lui prese quella primizia, scelse le primizie le scelse le pecore migliori non se le mangiò erano quelle più grasse perché dice che portò avanti l'oro grasso quindi non era la pecora secca secca che lo mangiava era la pecora migliore o le pecore migliori che lui selezionò accuratamente non fece la prima offerta che gli capitava sotto mano le selezionò accuratamente e le portò davanti a Dio Dio si sentiva onorato sì o no e che fece, no? no? la storia inizia così questa è la primizia delle storie è l'inizio della storia Caino era la testa e diventa la coda Adam era la coda e diventa la testa tale da scaldorare le gelosie delle persone Caino lo guardava perché a Dio lui lo sta benedicendo e me meno. A ah, questo Dio come è crudele fare differenze. Perché la colpa è sua, la colpa è della crisi economica. Perché il mio campo non rende più come una volta? Dio non mi sta benedicendo, questo Dio è cattivo, il mio fratello è cattivo, il mio padre e mia madre sono cattivi, tutti gli altri sono cattivi. il pastore è cattivo, la chiesa è cattiva, le sorelline che danzano sono cattive pure loro sai che c'è da questa chiesa in questa chiesa non c'è amore per questo io questo perché vogliamo dagli altri cose che purtroppo gli altri non c'entrano niente perché il problema sono le cose che noi abbiamo seminato stiamo raccogliendo chi semina vento raccogliendone sta a sapete le cose eh, però dice la Bibbia se ti è se ne fate allora stiamo capendo perché è così importante questa festa della primizia. siamo nell'anno della vittoria Dio dice che le prime cose, le primizie appartengono a lui e nel modello di Dio la, la prima cosa stabilisce tutto il resto come tu, il posto che tu dai a Dio stabilisce il tuo posto quindi all'inizio di questo nuovo anno vogliamo riflettere molto questa settimana su che posto stiamo dando a Dio e ripeto, domenica prossima, mercoledì parleremo ancora di primizie. Domenica prossima raccoglieremo, oltre le offerte normali, un'offerta di primizie. Perché noi vogliamo continuare a seguire il modello immutabile di Dio. Vogliamo ricevere le benedizioni che Dio ha promesso nella sua parola. Perché il suo parlare sì, è sì e a me. Lui non è mai cambiato. Se tu non erai Dio con le tue primizie... Dio stabilirà benedizione per te e per la tua casa, per tutto questo 2016. 2016 è anno della vittoria e noi vogliamo prendere la vittoria. Questa. Per questo vogliamo festeggiare questa settimana, mettendo Dio al primo posto. Allora dobbiamo avere un momento per pregare. Dobbiamo chiedere a Dio di guidarci per cambiare trasformare il nostro modo di vedere il nostro modo di pensare la posizione che noi diamo a Dio in di modo che Lui ci possa mettere al primo posto sapete che conosciamo centinaia, migliaia di testimonianze di persone che erano coda che Dio ha messo come testa persone che Dio ha fatto come Davide come Giuseppe che il giorno prima erano in una prigione e il giorno dopo erano vicini in Egitto. Amen. Conosciamo tante testimonianze pratiche di persone che conosciamo che hanno visto Dio operare miracoli nella loro vita. Amen. E io voglio dire una chiesa che sperimenti questa benedizione, questa. Una chiesa che sia prospera in ogni area della propria vita. Amen. Che sia prospera nella propria casa, nella propria famiglia, sul proprio posto di lavoro. Amen. Per questo è così importante che comprendiamo questo principio di Dio.